Bentrovati alla conclusione estiva delle previsioni del tempo a proposito di martedì 4 luglio 2020 giornata caratterizzata dalla precedente unione delle correnti atlantiche e subtropicali in direzione del grecale su tutto il diametro europeo. Quest'azione presagisce l'iniziale dissipazione temporalesca in tale direzione, a discapito di annuvolamenti e probabili rovesci, in carico alle regioni condividenti gli Appennini di Mezzogiorno e l'isola Ionico-Tirenica. E sebbene sia previsto spostamento a scirocco, la pressione potrebbe generare condensa anche in forma di precipitazione. La divaricazione in direzione nord-orientale presume il cospargimento pomeridiano della nuvolosità su ogni regione esclusa l'isola della Sardegna, e nella fase conclusiva della giornata anche la Sicilia, sebbene sia attesa perturbazione sul vertice orientale. Ed in direzione di questo e dell'intero Levante peninsulare è attesa maggiore accelerazione in contrasto alla discesa alpina e nel canale siculo-africano, Anch'esso interessato dall'aumento di attività marittima previsto su ogni settore, con rilevante agitazione a largo delle coste esposte anche in parte al libeccio, differentemente dall'arco tirrenico e dai più riparati bacini adriatici, sui quali è attesa attività temporalesca nel settore settentrionale, così come nel Tirreno centrale. Ciò è presunto dall'accentuata variabilità delle temperature massime registrate, così come seppur in minore intervallo, nei rilevamenti dei picchi minimi delle passate 24 ore. Augurando una lieta pausa estiva, si saluta con l'augurio di buona giornata.